Ciao a tutti e benvenuti al tutorial su come utilizzare il cloud computing. Praticamente voi affittate un computer che sta da un'altra parte ma lo usate da, da casa vostra, dal vostro ufficio ed è fantastico perché se voi avete un computer non tanto potente o se avete bisogno di più potenza di calcolo o se avete anche solo bisogno di, di utilizzarlo come server per altre cose, quindi dove si possono scaricare, caricare file o caricarci qualcosa che altri scaricano, bla bla bla, vedete voi come vi è più utile, potete farlo grazie a questo cloud computing si chiama Voltra, facciamo login praticamente qui avete adesso appena entrate avete le macchine che voi avete connesse quindi se eh, voi ne avete una potete entrare altrimenti fate deploy new server per eh, affittare un nuovo server e qui avete le varie location di dove si trovano cioè Parigi, Nassar, Francoforte eccetera Parigi è la più vicina a casa nostra cioè quella che avrà un ping più basso se voi volete potete prendere anche tipo quella New York. A New York abbiamo il vantaggio che c'è questa macchina qui molto powerful che ha 24 CPU, e quindi un 24 core, V-Core e 65 GB di memoria e 15 TB di larghezza di banda. I 640 euro che vedete lì, 700, vabbè, gigabyte SSD, oltre ai 640 euro che vedete voi eh, avete anche la possibilità di pagare ad ore. Quindi significa che pagherete 0,95 euro centesimi di dollaro, quindi sono meno ad ora e quindi eh, se fate il calcolo vi conviene se volete fare un render che magari vi prende una settimana sul vostro computer di casa io ne avevo uno che non riuscivo a fare ma al 70% della qualità comunque impiegavo 103 ore e veramente tanto mentre con questo ce l'ho fatta in 10 ore il calcolo eh, sull'elettricità spesa fa sì che io ci abbia guadagnato quindi in 10 euro ho guadagnato anche se poi vi spiegherò perché avrei fatto meglio a non utilizzare questa macchina qui avete i server che sono condivisi con altri quindi vuol dire che se altri che lo stanno condividendo vogliono pagare di più per avere più potenza di calcolo o comunque stanno utilizzando molto computer voi venite peggiorati, cioè subirete una peggiorazione nelle prestazioni ecco perché esiste questo istanze dedicate ce ne sono a Tokyo e a New York e praticamente voi potete scegliere una macchina che è completamente vostra, è proprio una macchina vostra che potete utilizzare come vi piace di più qui la musica sta andando avanti, aspettate un attimo Esce. ok. E praticamente eh, questo mi ha fatto sì invece affettando questa qui da 8 cpu che io ci mettessi non in realtà le 15 ore che ci ho messo con l'altro ma ce ne mettessi veramente 10 e inoltre eh, sull'altro mi si era piantato perché avevo poca ram e avevo fatto un casino io ma questo è un problema mio poi ho risolto con questa macchina qui mettendoci 5 ore in meno quindi il 30% in meno circa e eh, riuscendo a farcela perché praticamente qui non avevo vicini chiassosi cioè eh, noisy neighbors come troverete scritto qua è fantastico e costa anche meno costa paradossalmente meno e costa 35 centesimi di dollaro all'ora è la macchina che io uso per fare i render o per comunque per lavorare intensamente se no c'è anche questa qui da poco con due cpu che praticamente questo è il computer con cui sto registrando adesso un po' più potente anche e mi costa soltanto 8, 9 centesimi di dollaro all'ora ora andiamo sulle cloud perché eh, per, ai fini del tutorial mi interessa soltanto spiegarvi queste cose perciò Prendiamo questa macchina a Parigi, una che adesso scegliamo, e possiamo selezionare il tipo di sistema operativo che ci sarà perché sono server, non sono macchine preinstallate. Un sistema operativo quindi, dobbiamo andarci a installare qualcosa. Possiamo utilizzare tutte queste, ma io personalmente non le uso perché Perché uso una custom ISO. Io voglio lavorarci come desktop, quindi è un'altra cosa. E voglio lavorarci come sto lavorando sul computer e non come server perché mi interessa poter fare i lavori con Blender. Quindi vado su Aggiungi nuova ISO, se non ne avete ancora, e da qui, andando a fare Aggiungi ISO, io gli posso andare a caricare, ad esempio, questa di Ubuntu Studio, la versione di Ubuntu che uso io. Quindi andiamo su Direct Link, copia questa, questo link, facciamo un test, quindi CTRL V, aspettiamo, e vediamo se mi scarica il file se mi parte lo scaricamento se funziona io posso utilizzare questo e si sì, funziona fantastico salva file ma non lo faccio perché questo salva file lo farà direttamente Vult quindi andiamo qua aggiungi ISO CTRL V Upload che io adesso non lo faccio perché c'è già e non avrebbe senso gli, in casino di server non mi sembra giusto e eccola qua ce l'abbiamo ora andiamo su instances e quello che io vi consiglio di fare è non affittare subito la macchina più potente, come ho fatto io, errore mio, ma di prendere. Deploy new server. Ma di prendere questa qui, Custom ISO, se mi carica, ok, Ubuntu Studio ma prendo questa qui da 5 dollari al mese se la lasciamo accesa tutto il mese e sono 0,7 centes centesimi, centesimi all'ora, veramente niente quindi ve la consiglio altamente non è molto performante ma per quello che ci serve cioè andare a installare il sistema operativo e creare un'immagine successiva che utilizzeremo poi per risparmiare tempo su sulla macchina più potente se no dobbiamo ogni volta installare il sistema operativo sulla macchina e ci porta via mezz'ora, 40 minuti a farci impazzire e se lo vogliamo utilizzare tipo per un'ora non ha senso o se siamo in giro ci serve tac, la macchina quindi potete farlo anche dal telefono eh, se avete uno schermo potente eh, al grande quindi prendiamo questa che ha una cpu 768 MB di memoria e un terabyte di banda di, di utilizzabile, io ne ho utilizzata massimo 0,7 e ora diamogli un nome il nome sarà per tutorial l'avevo già fatta prima e gli diamo il PV6, se vogliamo dare il PV6, il private network, se volete, alla virtual machine, e eh, le auto-backups, le auto-backups sono molto utili, però eh, in questo caso non ci servono, anche perché poi il prezzo sale con le macchine più potenti. E invece la DDoS Protection, ovvero Denial of Service Protection, che ti, vi protegge dagli attacchi mirati sulla vostra macchina dall'esterno, tipo quello che ha subito Pokémon Go eh, di recente, quando è stato creato, che ha, ha bloccato tutto il server. Ora, qua non ci serve perché è un tutorial, quindi non è necessario, e lo utilizzeremo per poco. Deploy now, ma adesso non lo faccio perché ce l'ho già. Quando noi lo faremo, lui andrà ad installare il sistema operativo, a, no, a installare la macchina virtuale e poi noi entrando dentro questo qui vediamo che a Parigi possiamo andare direttamente a installarlo quindi andiamo qua su View Console e qui abbiamo le statistiche intanto che aspettiamo e se vogliamo possiamo osservare come è stato come è stato utilizzato si sta lavorando, le spese ecco qua la console si sta caricando ora Eccola qui. Non è velocissima perché la mia connessione di casa è quello che è, perciò noi aspetteremo. O meglio, facciamo una cosa. Adesso io mi connetto, non col il wi ma con l'altra. Allora, la prima cosa che faccio, vista la mia velocità, è vado su Desktop Settings, le mie impostazioni del desktop, e vado a eliminargli lo sfondo, perché voi dovete caricare tutto quanto ogni volta perciò vi carico un'immagine per ogni spostamento e azione che effettuate. Eliminando direttamente il desktop, quindi dandogli nessuno, daie! Quindi dandogli nessuno, noi eliminiamo una grossa parte di caricamento, se avete una connessione come la mia. Ecco, qui avete il mouse, qui avete tutto. Se voi volete aggiustarvi la dimensione della finestra, secondo il vostro secondo il vostro desktop andate su sistema e no su favorite settings manager e eh, display quindi qui voi non potrete purtroppo avere uno schermo hd ma potete avere uno 1920x720, 1280x720, che è comunque un 16 noni, e può tornare utile, io preferisco 16 noni. Ecco qua, fatto. Torna indietro, e chiudi. Ora, noi possiamo utilizzarlo in questo modo, quindi senza andare a installare il sistema operativo, se non ci serve, oppure possiamo andare proprio ad installarlo. Quindi, installa. Aspettiamo un attimino perché, comunque, ah, ok, sta partendo. Andiamo a selezionare la lingua italiano in questo caso e avanti. Eccoci che ci troviamo sulla schermata di scaricare gli aggiornamenti, sì tanto non ho connessione paura quindi non vi preoccupate, installare saputo di terze parti si sì, può tornare utile sul momento senza andare a cercare robe nel mentre, quindi visto che noi paghiamo facciamo tutto quanto fatto alla veloce per poter lavorare molto velocemente, quindi avanti tenere la macchina accesa il meno possibile, io personalmente qua sulle selezioni vado a togliere Blender perché me lo scarico manualmente dal sito che è la versione è molto più avanti <ride> ok, quindi avanti e altro, vado a dargli altro perché io devo configurare manualmente e personalmente le caratteristiche della macchina in quanto poi le voglio migliorare andiamo su, nuova tabella partizioni fa strano vederlo in italiano che io lo uso sempre in inglese <ride> allora, avanti e andiamo a metterli sullo spazio libero una memoria di swap che torna sempre utile, quindi diamogli uno swap di, considerando che lo utilizzeremo con una macchina molto più potente, io direi 5120. Partizione, diamogli la logica, all'inizio è importante di questo spazio perché è area di swap, in quanto noi vogliamo. E utilizzarlo come swap sempre fisso sempre quello non di più e poi sulla, sulla parte finale andiamo a installargli il sistema operativo perché se non lo facciamo qua errore già fatto e dovremmo poi eh, non potremo poi aumentarlo perché noi andremo ad affittare altre macchine con questa immagine ma eh, saranno di capienza maggiore quindi dovremo aumentargli la capienza tramite gparted il gestore delle partizioni quindi qua andiamo a installare il sistema operativo alla fine Primaria, questa è tutta la dimensione che possiamo allocarci e eh, per, eh, punto di mount abbiamo eh, la principale, quindi possiamo sceglierla. No, sceglierla. principale fantastico, ok se volete dargli altre partizioni potete farlo, ma tenete sempre conto che eh, quella che potete poi allargare è soltanto l'ultima non quelle prima perciò qui abbiamo installato tutto, installa fantastico volete fare questo? sì, vogliamo fare proprio questo e avanti Qui mi dà la location, che non è la vostra, fate attenzione, perché qua è da dove scaricherà gli aggiornamenti e tutto quanto, il server che, che utilizzerete. Io sono in Italia, ma il computer non è in Italia, a Parigi, e questo qui è molto migliore. Quindi, poi se saremo a New York, vi ricordate che è meglio utilizzare eh, qua, perché cambia tantissimo la velocità, e lo eh, dovete poi cambiare manualmente se lo impostate adesso a Parigi. Quindi avanti... Ma adesso va bene Parigi quindi scarica gli aggiornamenti e si installa subito vabbè che sto spendendo niente spendo meno di un centesimo e però allora qua dobbiamo scegliere la tastiera ora ho parlato con loro e mi hanno detto che loro di default utilizzano quella degli Stati Uniti americana perciò noi dovremmo tecnicamente utilizzare quella ma visto che siamo, abbiamo la tastiera italiana e sappiamo usare quella italiana cosa facciamo? andiamo a selezionare Italia quindi ho sbagliato a scrivere scriviamo Italia. come on no vabbè vado in ITQ, è sbagliato Italia e eccoci italiana ok, italiana, seleziona fantastico, però qual è il problema? che noi abbiamo una tastiera italiana ma loro utilizzano la tastiera inglese questo significa che i miei tasti vengono tradotti in inglese, con la loro tastiera e poi vengono messi qua quindi eh, se noi adesso scriviamo punto interrogativo caspita non viene punto interrogativo come risolvere? allora dobbiamo cambiare qui sul nostro um, sistema di tastiera cable settings, layout, togliamo quello di default che di base è installato e gli andiamo ad aggiungere, io ne ho altre, andiamo ad aggiungerli English United States quello che usano loro, quindi facciamo di <ride> nuovo, aggiungi non lo fa aggiungere probabilmente perché ne ho messe troppe Comunque andiamo a dargli Aggiungi e potremo poi, eliminiamo, ok, che non mi serve, ok, Aggiungi, gli andiamo a mettere United States, English, US, ok, e selezioniamola, English. Ora, se noi testiamo, vedremo che, punto interrogativo, il punto interrogativo ma però fate attenzione avete un problema con questo sistema di conversione che non potete utilizzare alt gr quindi non potete fare la chiocciola non viene fuori viene o <ride> e come fate? e niente quello dovete cercare su google cercare chiocciola e, simbolo della chiocciola e fate copy e incolla ctrl c e ctrl v dove vi interessa è l'unica tanto non lo usate sempre però nel caso dovete fare così avanti Ora il vostro nome. Um, no name, la chiamiamo no name, <ride> anzi sì, no name. Ciao cosa fa? No name. Lei è il nome del computer da tutorial. Mettiamo il vostro nuovo utente no name. E, e scegliere una password una password eh, ve la consiglio potrebbe salvarvi in certe situazioni questa se utilizzate poi l'immagine che io metterò a disposizione se riesco a farla la trovate, che trovate nei, nei commenti sì nei commenti nell'info nell box in basso eh, praticamente <coughs> fatemi chiudere che la luce si vede meglio ok e scegliere una password ora ne metterò una stupidissima che è per voi e cambiatela subito mi raccomando mettiamo eh, computer sì, computer computer e cifrate la cartella personale così non si sa mai non... qualsiasi sia il problema siete a posto quindi avanti un attimo adesso andrà ad installarsi il sistema operativo quindi intanto visto che si installa vi spiego da qua voi avete un codice il codice vi permette di guadagnare su eh, la gente che utilizza questo codice o ancora vi permette di regalare chi usa questo codice 20 dollari in questo caso è un'offerta speciale che durerà poco poi torneranno 5 5 dollari non è tanto almeno hanno, hanno i 10 e a loro gli altri 5 quindi durerà poco quindi utilizzatela se siete ancora in tempo mi raccomando combinate e questo è il codice copia e voi quando vi registrate voi gli darete un incolla quindi darete un incolla e da qua vi farà registrare, quindi qui metterete il vostro nome utente, e password, crea account e vi registrerete. E avrete, dopo aver fatto 10 dollari, avete la possibilità di avere questo codice che vi frutta un guadagno. Quindi, eh, credit card è il metodo di pagamento, oppure paypal, io preferisco eh, i bitcoin, e qua e potete pagare con i bitcoin direttamente. Quindi andiamo su server e vediamo lo stato, anzi no, qua. Ecco si sta installando, sta scaricando per la precisione i dati. Quindi possiamo mettere in pausa il video e riprendere più tardi. Eccoci qua, il tutorial continua con il riavvio del computer perché abbiamo completato l'installazione. Quindi riavvia ora, va benissimo. Sto registrando, sto registrando. Riavvia computer, ora è non possiamo fare niente perché lui riavvierebbe direttamente con il ehm, nostro sistema operativo con la, il disco di installazione del sistema operativo quindi dobbiamo toglierlo questo è molto semplice entriamo dentro e facciamo server stop quindi stoppiamo il server questo è come spegnere il computer quindi l'ha riavviato ma non interessa che si riavvi con la ISO dentro quindi andiamo su settings, custom ISO rimuovi ISO Puoi rimuoverla? Rimuovi l'ISO. Lui automaticamente poi riavvierà il computer. Quindi aspettiamo un attimino che si riavvì. Da qua potete anche cambiare il vostro piano, quindi cambia piano e potete utilizzare una macchina più potente, cambiarlo direttamente da qua. Voi, quello che vi consiglio però, è tenere sempre un timer sul vostro telefono con il tempo in cui, state, in cui avete la macchina attiva. Quindi, quando voi arrivate quasi ad un'ora di registrazione e eh, di utilizzo, voi staccate. Aster non dovete più fare altro, perché è inutile. Quindi 5 minuti prima dell'ora, voi andrete qua, distruggi macchina. Sarete su C server. E così almeno non lo pagate più. Ora, guarda console. In questo preciso momento dovrebbe essersi avviato il sistema operativo, succedevolmente. Successo. Success successamente. No, successo. No, niente, non si è avviato, quindi facciamo server restart. Questo è come schiacciare il pulsante di riavvio o il pulsante di accensione, se era spento. Quindi aspettiamo un attimino, chiudiamo qui. Non mi interessa. Potete anche installarvi questo piccolo plugin che c'è per il desktop, è fantastico. Alarm clock, lo trovate sulla, sulla vostra software list. E, è comodo perché gli potete dare un timer. Se volete stare accesi non più di un'ora, guarda l'allarme. Gli dai, che so, un'ora. Chiudi e partirà quindi gli diamo ok, fatto, e compagnia qui, ah in realtà non appare, vabbè, torniamo il tutorial, e gli ho sbagliato qualcosina, allora vediamo la console, intanto che si carica di testo. Indication, Arrange, Align Left, No nope. Ok Preferences Show control label Ah eccolo qui, ce l'ho fatta ho, ho messo due ore, ho sbagliato qualcosina Modifica Tempo Un'ora Chiudi No, tempo Un'ora Un secondo Un'ora Chiudi C'è una cosa che non va. Ah, timer! Ho sbagliato. Chiudi. Ok. Connessione criptata. Fantastico. Ecco che si è installato tutto. La password era... Computer, è vero. Semplicissima. Computer. E entriamo. Poi voi, se volete, gli date il vostro nome utente, gli date la vostra password, a seconda di quello che vi serve, se utilizzate la mia immagine. Se no, gliela date direttamente quindi siamo dentro, ecco il nostro computer, finalmente ovviamente è tutto preinstallato di default quindi adesso noi andiamo a fare una cosa se volete registrare la passphrase di cifratura ma essendo un computer virtuale non vi serve tanto non avete problemi che fallisca, l'hard disk o altre cose tutto cloud quindi impostazioni, ah strano in italiano non sono abituato impostazioni della scrivania Andiamo a toglierli, come abbiamo detto, la nostra desktop, nessuno, e chiudi. Ok, cose base di cui vi ho parlato. Andiamo su display. Display, in realtà si chiama schermo. E gli andiamo a dare i 16 noni che piace tanto a me. Applica ecco qua, 16 noni. Ora, quello che ci serve. E niente, questo qua è il vostro sistema operativo. Quindi, da qua eh, voi potete fare tutto quello che fareste col vostro computer. Qui vedete: avete 2 GB e 4 di spazio libero. Quello che vi consiglio prima di creare questa immagine, installate tutto quello che vi serve. E quello che serve a me ora è emulatore di terminale: e andargli a dare superuser user to ehm, apt-get install. E gli, do, gli vado a dare Synaptic che è il gestore dei pacchetti, in pratica. Quindi, password computer, vai. Vedete, da qui la velocità di scaricamento che è pazzesca. Sì, voglio installarlo. 12 mega e li ha già scaricati in pratica, cioè è velocissimo. 25 mega al secondo di connessione. Fantastico, anche di più di solito una volta mi ha scaricato 4 giga in... no, 2 giga in mezzo secondo eh, cioè, boh. quindi si sta installando estrazione ed elaborazione di triggers fantastico, ora mi serve anche Gparted per andare poi a eh, aumentare le partizioni Gparted. vediamo se è installato no, quindi andiamo a installarlo Quello che vi consiglio di fare, se volete poi navigare sul web o utilizzare eh, alcune applicazioni, di utilizzare eh, esempio per fare i render con chiudi, per fare i render, con, um, Ship It, render Farm, che è la render farm di Blender. Eh, aspettate. Ecco, quello che consiglio ancora, prima di tutto, pannello, eh, aggiungi nuovi elementi e aggiungerli cose che non potete fare dalla vostra tastiera. Quindi... Eh, ad esempio, CTRL-ALT-T per il terminale non si può mettere, quindi lo andremo ad aggiungere, ma gli andremo anche ad aggiungere il vediamo vediamo, vediamo. Vai giù, ah, eccolo qui, mostra scrivania. Su, wap, wap. mostra scrivania, aggiungi, questo è molto utile per tornare alla scrivania di base chiudere tutto quanto, eh, se sta caricando troppo, potete fare così. Quindi chiudi e gli, ando, gli vado anche a dare il terminale. Gli metto, metto, metto qua. Emulatore di terminale. Aggiungi, crea avviatore. Sì, lo voglio. Fantastico. Questo torna molto utile. Quindi ci clicco direttamente qui. Devo aprire Synaptic. Ok. Giusto. Non ho utilizzato sudo o oh, si apre tutto come quando installi sistema operativo per questo è meglio fare un'immagine allora andiamo ad aprirlo da qua gestore dei pacchetti password computer computer entra eccoci qua quello che mi consiglio di installare è java e è sempre utile java per qualsiasi cosa quindi apriti al massimo appalla e. Cerca, Java, no, cerca soltanto col nome, ok cerca, Java, quello che vi serve è default Java plugin per utilizzare tutto ciò che è Java, quindi installa, installa tutto, perfetto, vediamo se, ehm, mettiamo anche coffee script, a volte torna utile, che è la versione libera di JavaScript, cioè di JavaScript di Java in generale. Quella dell'Adobe installato. Gli vado a dare anche le lips. Installa. Come on, come on. fantastico. Ora, OpenGDK no. AsedT gli vado a installare anche il plugin. Ehm, senza dipendenze che può essere rimosso, eh, non lo so. però non si sa mai lo stallo. Poi vediamo cos'è che ci serve ancora: OpenJDK, vediamo se è stato installato, se è stato inserito correttamente. Sì, c'è e non ci serve nient'altro. Scarica gli aggiornamenti, seleziona tutto, sì, che questo è importante. Fatelo. Applica. Ora verranno scaricati 101 MB e 428. Oh, ha già scaricato 101 MB. Magia. No, magia, potenza. <ride> abbiamo soltanto la macchina più debole di tutte. Considerate questo. Ora si installerà tutto quanto. Quindi aspettiamo un attimino. È tutto in installazione. E abbiamo messo 7 minuti. Ci cioè abbiamo messo. Show details. intanto che si installa tutto vi voglio portare su gestione dei file allora praticamente da qua quello che voi potete anche fare con la snapshot è salvarvi qualcosa che vi torna utile io ad esempio qua mi salvo sempre Blender perciò se io vado su browser web Posso crearmi un account, magari fatto già dal vostro computer, posso crearmi un account ad esempio con Google, Google ti permette di scaricare e caricare praticamente all'infinito, quindi è fantastico, a differenza di Dropbox con cui mi sono trovato male, perché non andava bene, insomma, mi dava dei problemi di larghezza di banda, e quindi dopo un tot mi bloccava tutto. Perciò io andrei su google.com e mi creerei un account apposta, per il nostro trasferimento dal nostro computer al loro, a questo computer qua quindi non so, computer temporaneo eh, punto e basta, sarà appunto eh, gmail.com e con questo andiamo sul drive e abbiamo 15 giga liberi da utilizzare per i trasferimenti che preferiamo ora quello che invece interessa a me è scaricarmi Blender quindi andiamo su Blender. Punto... No, punto niente perché è una connessione lenta e le immagini carica lentamente, quindi andiamo solo su Blender Google mi troverà, a parte queste immagini di Blenders appunto, mi porterà qua, ah, download, Ops, vedete che è molto lento, perché vi carica proprio l'immagine dal vostro computer, quindi se avete una connessione lenta fate attenzione a queste cose, download, si aprirà, eccoci qua, ora chiudiamo subito così mi carica, altrimenti mi rallenta tutto quanto, Aprendo il gestore dei pacchetti, così lui ricarica le immagini, eccetera. Anzi, questa parte è esasperante. Per questo vi consiglio di farla una volta sola. Eccoci qua, andiamo sul turbo, e eh, in questo caso dalle Netherlands, perché ci troviamo vicino alle Netherlands, 64 bit. E scarichiamola. Salva file. ok abbiamo scaricato con successo Blender quindi quello che ora noi andiamo a fare è scaricati... Sì, per qua Blender estrai qui bla bla bla bla eccolo qua andiamo a cancellare il file scaricato, rinomina soltanto in blender ok questa cartella da scaricati la vado a spostare direttamente su eh, ad esempio o me li creo ne, direttamente il file su, sul directory principale cioè sull'installazione oppure eh, andiamo a chiamarla programmi programmi che andiamo soltanto ad avviare quindi programmi incolla blender c'è fantastico e andiamo lì a dare collegamento sul desktop oppure copiamo questa, questo file invia a ah, desktop scrivania andiamo che, direttamente a copiare questo file modificato a dovere all'interno della, della cartella local sul nostro, sulla nostra home se sapete farlo e questo rende le cose più veloci e semplici <ride> E quindi qua stiamo installando e aspettiamo perché chiudi automaticamente la finestra applicata le modifiche andiamo a prenderci un caffè e torniamo più tardi Welcome back, e si è finita l'installazione di tutto Quindi ora possiamo chiudere E dargli un Tattata. Spegni computer Perché ora andremo a fare Sì, G parte dell'installato Andremo a fare un'operazione Spegni Che in realtà non era necessario E andiamo a spegnere anche qui la macchina Server stop Ok Ora, noi vogliamo utilizzare questa installazione anche più avanti, quindi eh, per ora è gratis le snapshots per ora le fanno gratis, non serve a comprare né niente, andiamo a crearla per tutorial, snapshot, eh, per tutorial, ah già, devo cambiare, <ride> qui ho messo la tastiera inglese, italiano, per Tutorial, e creiamo una snapshot, che significa che prossimamente quando creeremo andiamo a prendere una macchina virtuale più potente, noi basterà che gli Ok, basterà che noi andiamo a dargli quella precisa eh, configurazione che noi abbiamo dato adesso al server, ma eh, non dovremo più farla perdere 40 minuti, 50 minuti a farla. Quindi Parigi, ad esempio, snapshot. Adesso si sta creando, appena ci sarà, ad esempio Fairy Light. io voglio utilizzare questa con il computer da 16 cpu Bene, utilizzerò questo, anzi ancora meglio Dedicate Instances con questo computer che è il più potente che potete trovare per il render per lavorare, in quanto non avete vicini chiassosi <ride> e perciò utilizzate questa, gli date il vostro nome adesso non lo faccio, ma gli date il vostro nome prendi e il dovete aspettare 5, 10, 15 minuti a seconda di per poterla caricare attenzione a non farlo con le macchine grosse perché eh, più è grande lo spazio in questo caso sono 15 giga 15 giga più sono, grandi, più sono questi giga e, e più tempo ci vorrà a crearla e anche a ripristinarla il che significa che voi sprecherete tempo no, voi utilizzate sempre questa per fare le modifiche utilizzate sempre questa macchina con quello snapshot quindi devo fare una modifica prendo eh, lo snapshot che mi interessa questa macchina entro faccio le mie modifiche e gli vado di nuovo a dare una snapshot perciò entra qui qui si sta creando e ne andrò a dare un'altra con la nuova quindi questa qua la cancello qui faccio cancello snapshot delete e avrò la nuova snapshot con quante eh, volte l'ho detto? c'è un rumore strano tipo uccelli che cosa strana. Comunque andrò a dargli questo nuovo nome. Ora, qui aspettiamo. Se io voglio utilizzare questa istanza, quindi l'ho caricato, gli ho fatto le modifiche che devo fare, e dopo voglio utilizzare sempre questa, perché mi trovo bene, posso aumentare qui le CPU e il piano. Però, se state... Eh, ho mangiato degli spaghetti con la salsa messicana e... Uh, se volete... Mh, DDoS cos'è? Ah sì, la protezione. Se volete utilizzare questo sistema, anzi, se volete fare dei render, utilizzate, mi raccomando, ve lo ripeto per la terza volta perché è molto importante, e stanze dedicate, che non sempre sono disponibili, a volte sono occupate e non potrete utilizzarle. Quindi ora aspettiamo un attimo che si crei la snapshot e poi ricominceremo in questo modo. Eccoci qua, ha completato il, la, la snapshot, quindi adesso... Andiamo a fare una cosa, visto che ai fini del tutorial noi andremo adesso a distruggere il server. Quindi distruggi il server. Yes. È quello giusto, vero? Per tutorial. Sì. Ok, distruzione del server in corso. Vedete che avevo speso due centesimi per configurarlo praticamente. Mentre io al tempo ho sprecato molto di più, tipo 1,50 euro, perché non sapevo di questa cosa. Quindi mi raccomando, fate in questo modo. Ora andiamo, a voi basterà soltanto andare su impostazioni e aumentare la potenza del server, ma eh, io al fine del tutorial lo rifarò. Quindi andiamo su snapshot questa volta e per tutorial, eccolo qua, gli andiamo a dare questo computer che è più potente e ha più giga. E io voglio utilizzare questo, no, più potente no. Però ha, ha 300 mega di RAM in più, eh, potrebbe esserci utile per qualcosa. Quindi mi metto il timer perché non voglio spendere oltre. Proprietà uh, no, Show alarms, modifica quanto un'ora, va bene. Ecco che è ripartito il timer. Ora prendiamo questo e lo chiamiamo per tutorial 2 eh, più potente. Quindi è preso tutto da Parigi, fantastico, e deploy now. Server con successo eh, preso. Ora dovremo aspettare, praticamente si sta installando il server e dopo il server dovremo aspettare che eh, la snapshot eh, sia, sia attiva. Quindi ci risentiamo tra, seguite il timer, tra penso 10 o 15 minuti, che è il tempo di installazione circa della snapshot eccoci qua siamo tornati e con l'installazione è avvenuta con successo quindi entriamo sul per tutorial 2 più potente questa volta e andiamo su guarda console ecco che abbiamo 20 gb di ssd a nostra disposizione quindi apri e vediamo dovremmo vedere aspettate non sono sicuro che la macchina si sia avviata correttamente perché eh, non l'ho mai fatto da eh, snapshot la prima volta <ride> dovrebbe funzionare subito quindi aspettiamo un attimino canvas reading al massimo dobbiamo fare reboot riavvia e no funziona quindi facciamo l'accesso con il la password computer e accedi fantastico siamo dentro e come potete vedere abbiamo una macchina virtuale completamente nuova completely ma questa volta è più potente una macchina migliore quindi, eh, se vogliamo utilizzarla a pieno, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su gparted. Quindi apri gparted, entra, password abbiamo detto che è computer, apri. E scansione degli hard disk, vedete che qui abbiamo un non allocato 5 giga, che sono quelli che abbiamo aggiunto. È molto easy da questo punto in poi. E basta che andremo su EXT4, ovvero quello che abbiamo creato, ridimensiona, sposta. E andiamo a dire che spazio libero dopo abbiamo 0. E questo permetterà di avere 10, 15 giga di dimensione di sistema operativo, allocabile, per file o quello che vogliamo. Quindi ridimensiona. Ok... Ma locale veramente il prezzo in sospeso, applica! E ragazzi, abbiamo appena ottenuto un hard disk 5GB più ampio e inoltre abbiamo 300, RAM di, 300 MB di RAM in più, e tutto a posto. Possiamo iniziare a lavorare, fare, aprire il nostro Blender se vogliamo, se abbiamo una connessione più veloce della mia, possiamo anche, basterebbe una DSL normale, io ho una specie di dial-up, possiamo anche entrare e avere tutto quanto che si carica in tempo reale, senza aspettare come sto facendo io adesso che purtroppo è una problematica, possiamo vedere che si riesce a lavorare tranquillamente CTRL Z e gli diamo subito un render in tempo reale di, di tutto quanto la scena se si degna di... ecco e possiamo... abbiamo un qualcosa di super veloce considerando che il computer fa cacare alla fine ma considerando i tempi evoluti e che loro utilizzano sempre eh, dei processori di ultima generazione, questo significa che comunque hanno un processore, 1, ma ne hanno uno molto più veloce del mio, e di 64 bit nativi, ed è fantastico ragazzi. Potete fare i vostri montaggi volendo, potete farli anche dei video con, eh, con interfaccia audio, quindi adesso non l'ho ancora provato, proverò perché dovrò fare un montaggio anch'io. Praticamente basterebbe utilizzare un server, il server, potete usare questo, per trasmettere broadcast, magari ad esempio con VLC se non sbaglio, che non è installato, ma lo posso installare, ad esempio con VLC possiamo dare un broadcast di quello che sente il microfono del computer e quindi eh, possiamo riceverlo noi sul nostro computer eh, collegandoci anche noi con VLC ma a quel server lì e perciò eh, dovrebbe funzionare in questo modo e eh, facciamo un test rapido. No, giapponese, non ci interessa. apt-get uh, uh, install e li mettiamo. Vuole C, di OK. Computer, va bene. SDC, sì, va bene. Lavorazione, quindi lo scarica. E eh, Anzi, lo posso fare dal mio VLC già che ci sono. Ecco, quindi diamo media. E possiamo anche utilizzare volendo OBS, quello che sto utilizzando io e broadcastiamo l'audio. Però anche da qua possiamo in teoria farlo: cioè gli diamo stream e, e file, no? Network, up to the device, videocamera jack audio oppure desktop, e questo gli diamo stream. Proviamo con jack audio connection kit. No, non c'è stream e, e e allora, stream come gli media to for file use. Lockly. type screen document next. Nuova destinazione. Ecco che abbiamo un http o rtsp avanti trascodifica, avanti, se vogliamo andargliela. e stream. Eh forse ecco, forse in questo modo, poi collegarci a quello stream lì, quindi media eh, apri network stream, eccolo qua. Possiamo dargli direttamente uno stream, quello lì, smtp.slash.slash, quello che è, e sentirci il nostro stream direttamente dal computer. Se vi interessa, ci faccio un video. Eh, Lasciatemelo nei commenti se può interessarvi. E se ci riesco, eh, è una cosa magnifica. Quindi avanti, triggers completati. WLC, abbiamo appena installato il nostro WLC se volete riutilizzarlo mi raccomando fatelo sulla macchina virtuale più debole e fateci di nuovo uno snapshot dopo così potete ricaricarlo subito in qualsiasi computer ci sarà dopo quindi prosegui e dovrebbe funzionare comunque poi proveremo se vi interessa farò un test Lasciatelo nei commenti, mi raccomando. Quindi, boh, per me il tutorial è completato. Se avete domande, fate domande. Io sono Francesco Yoshi, avete il mio canale Telegram che è fra Yoshi-Feed, che trovate comunque nell'info box, e mi trovate in tutti i social network, fra Yoshi anche Snapchat, se volete. Sono io! <ride> se qualsiasi cosa chiedete, mi raccomando. Un saluto Francesco Yoshi, ciao! Dalla vostra macchinona virtuale super potente. Sì, <laughs> Ok.